Salve a tutti, bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer 17 ragazzi, oggi ho voluto fare un tutorial su come disattivare gli antivirus su Windows 11 nel 2022, perché visto che ne ho fatto parecchi di video su come disattivare gli antivirus nel 2020, 2021 uh, 2 tre video nel 2021 e un altro che è questo qua quindi ragazzi, da quando siamo passati da Windows 10 a Windows 11 è cambiato graficamente, quindi... Quindi ragazzi, quello che dobbiamo fare è andare un attimo su pannello di controllo, pannello di controllo perché è molto più semplice, perché ha un'interfaccia quasi identica a quella di Windows 10 e basta andare su pannello di controllo e fare sistema e sicurezza. E qua sopra troveremo Windows Defender Firewall e sicurezza e manutenzione. Innanzitutto andiamo su Windows Defender Firewall e qui possiamo disattivare la nostra... Cioè, i nostri antivirus qua quindi basta andare su impostazioni avanzate andare su azioni proprietà attivo è la scelta consigliata ma io qui è disattivo cioè disattivato perché se dovete disattivare l'antivirus va su disattivato e qui lasciamo stare e facciamo ok. Io metto attivato perché mi servono gli antivirus attivi, certo che mi servono. Ok. Poi chiudiamo qua. Andiamo su attiva e disattiva Windows Defender Firewall. Eccolo qua. E facciamo disattiva Windows Defender. Disattiva Windows Defender Firewall. Ok. Abbiamo disattivato Windows Defender, poi Windows Defender Firewall. E un'altra cosa, andremo a disattivare. Un altro sistema difensivo di Windows. Quindi adesso riabilito perché mi servono. Ok. Andiamo qua sopra. Su Windows 10. Sì, su Windows 10 c'è ancora questo. Quindi, sicurezza. Lascio di sicurezza. Ok. Protezione di virus e minacce. Facciamo. Minacce, gestisci impostazioni. Eccolo qua. Protezione in tempo reale. Allora, qua mi dice che è disattivato e non posso attivarlo perché c'è un'altra applicazione, Avast, che ho installato, quindi ha come dire, sostituito la protezione dei virus e minacce. Quindi se adesso vado su Avast, eccolo qua, è lui che mi sta proteggendo, ok? Mi sta proteggendo lui. Quindi se adesso, che ne so, uh, voi, qua sopra c'è scritto attivato e sul pc non avete, eh, non avete nessun programma che vi salvi allora state usando impostazioni di protezione da virus e minaccio quindi fate su disattivato quindi da attivato a disattivato se non avete un'applicazione di antivirus io visto che ho avast eh, non posso né disattivarlo né attivarlo quindi ragazzi un video semplicissimo su come disattivare gli antivirus, metodo facilissimo, quindi se voi non so scaricate programmi che l'antivirus ve lo blocca, ragazzi, eh, l'antivirus ve lo blocca se no a che servono? Mi eh, salvano dalle minacce. Quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione, e iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!